Ciao amici, eh, sono Sara e volevo semplicemente farvi un saluto a un po' che non ci vediamo su questo canale e insomma ho ritenuto opportuno eh, appunto salutarvi e dirvi che ehm, a presto torneremo con i nostri video ehm, sul rapporto tra Israele e la Chiesa, quindi quelli ehm, della nostra rubrica, che afferiscono la nostra rubrica su Israele e la Chiesa. Uh, torneremo a parlare ancora per un po' di Ezechiele e poi ci sposteremo uh, un pochettino oltre. Però intanto insomma, mi faceva piacere farmi vedere ancora sul canale perché effettivamente è un po' che uh, manco e questo non perché io non voglio essere presente ma perché sono insomma, ho, ho parecchi impegni sia in termini di studio che mh, per altre attività e, però ecco, mh, mi fa piacere farvi di nuovo appunto, vedere la mia faccia, più che altro farvi sentire quello che ho da dire e mi fa piacere che voi possiate eh, tenere caldo ecco, l'interesse nei confronti di questa rubrica e ci vediamo presto, d'accordo? Shalom a tutti e buona serata!